In alcuni luoghi di Torino il tempo sembra essersi fermato ad un'epoca di carrozze e di cavalli. Un tempo dove tutto sembra scorrere più lento, nonostante i grandi cambiamenti storici avvenuti. È proprio questa l'atmosfera che si respira nei caffè storici della città. Gli antichi locali ottocenteschi dove potete assaporare le delizie tipiche del nostro capoluogo piemontese. Il simbolo della cucina piemontese deve il suo nome alla parola dialettale Gersa, che deriva dal pane tradizionale di forma allungata. Gersa, Gersin, Grissin, Tlascapino. Il metodo di lavorazione era tutt'altro che semplice. Richiedeva infatti ben quattro lavoratori. Stier, colui che stirava l'impasto. Tailleur colui che dopo la manipolazione dell'impasto tagliava la pasta in piccoli pezzettini di 3 cm circa. Cureur, colui che deponeva due bastoncini su una paletta stretta e lunghissima, addirittura di 4 metri, per poi introdurla nel forno alla piemontese, ovvero scaldato con legno di pioppo. E infine il gaveur, colui a cui spettava il compito di estrarre i due bastoni dal forno e di spezzarli in due. Affidatevi alla ditta Galvagno, Elisir, sciroppi, oli, estratti per le vie della contrada viaggiuvelata in solitudine cercando il terrore negli occhi della gente oltre che essere un buon gustaio il conte di Cavour era anche molto attento all'aspetto e dettava moda che sorpresa quando lo vidi quella sera al ballo in maschera mi fece fare un giro di danza arrivarono degli uomini importanti, gente del governo si sedettero a un tavolo a parlare e non si alzò per tutta la sera non seppe mai chi si nascondeva sotto la maschera con cui aveva danzato sorridendo in silenzio non rinunciate mai alla libertà non permettete che dei falsi miti, dei semplici uomini fra gli uomini ve la portino via. Per nessun motivo. Ricordatelo. Gli arredi in legno laccato bianco avorio con piccole decorazioni floreali e stucchi a tempera. Riecheggiano. Motivi francesi, direi Luigi XVI. Dove vi era l'albergo Limone d'Oro, al primo piano della Corte del Limone, aveva sede la tipografia di Giuseppe Cassone, dove fu fondato il 2 novembre 1848 dal caricaturista padrone da Nicolò Vineis il giornale satirico Il Fischietto. Il sottotitolo era Bizzarrie d'attualità, rivista illustrata con disegni originali. Fra le diverse denominazioni assunte dalla nostra Torino nella successione dei secoli, sono più comunemente note quelle di... Taurasia, Fetonzi, Eridania, Colonia Giulia, <ride> che non mi buffi! Nel 1843, in via d'ora grossa 3, troviamo in attività il caffè Calosso, il quale introdusse nel suo servizio una grossa novità per l'epoca, tazze con i manici, e si torna a dare il resto asciutto, anche se io asciutti o bagnati di resti non ne ho mai dati a nessuno tieni pure la differenza bersaliera tu di soldi ne vale un bel po <ride>